Faccia bene a tutti voi, bentrovati insieme a Sant'Antonio da Padova, in grande santo taumaturgo. Questa sera vediamo la misura della gloria eterna dei Suoi sermoni. Una misura buona, pinciata, scossa e traboccante vi sarà versata in grembo, perché con la misura con cui misurate vi sarà misurata in cambio. Consideriamo che la misura può essere riferita a tre realtà, alla fede, alla penitenza, alla gloria. La misura della fede è buona nella partecipazione ai sacramenti, pigiata, cioè piena, nella realizzazione delle buone opere, scossa, nelle sofferenze e nella sopportazione del martirio per il nome di Cristo, sovrabbondante nella perseveranza fino alla fine. Di questa prima misura, dice l'Apostolo, secondo la misura della fede che Dio ha assegnato a ciascuno, la misura della penitenza è buona, nella Contrizione, in cui si conosce la bontà di Dio, pigiata nella confessione che deve essere completa, scossa nella solitudine, nella soddisfazione, sovrabbondante nella remissione di tutte le colpe e nella purezza della mente. Di questa seconda misura si parla nel libro della sapienza. Hai disposto ogni cosa con misura. Numero è perso. È peso. Hai disposto ogni cosa vuol dire hai disposto tutta la salvezza dell'anima, per la quale devono essere fatte tutte le cose che si fanno e a cui devono essere orientate tutte le azioni che l'uomo compie. Hai dunque disposto, Signore Dio, tutte le cose nella misura della penitenza, che per essere vera deve avere numero e peso, il numero riguarda la confessione, nel senso che devono essere confessate con la maggiore esattezza possibile tutte le circostanze del peccato il peso è quello della soddisfazione perché l'opera di espiazione deve essere proporzionata al peso della colpa questo è il peso è il peso del santuario non un peso comune prechiamo Contemplando la tua effigie, o oh caro Sant'Antonio, noi vediamo sulla tua mano una fiamma, segno di quell'amore divino di cui bruciava il tuo cuore. Tu hai studiato e contemplato il mistero di Dio, Trinità Santa, e ne hai parlato alle anime con zelo e gioia grande. A te, che sei sempre stato la presenza di Dio, e sempre ricordato del tuo creatore. Noi domandiamo la grazia di crescere nella ineffabile conoscenza di Lui e di amarlo con tutte le nostre forze, sempre pensando a Lui e niente antebolento al suo amore, così per nell'eternità beata. Amen.